Nome? Nadir Età? 26 anni Raccontaci chi sei e come sei arrivato in Oroetic Non abbiamo capito, ridicelo Mia sono Nadir e sono venuto qua dal Veneto e sono venuto a Oroetic perché ho fatto un annuncio del lavoro Ridicelo in italiano Ok, ora ve lo spiego in italiano. Parlo così perché sono un po' multilingue, quindi sono originario del Marocco, nato in Veneto e ora trapiantato a Roma. Allora, sono capitato ad Oroetic due anni e mezzo fa, e semplicemente tramite un annuncio di lavoro. E stavo cercando lavoro e mi è capitata questa occasione. Dopodiché mi sono inserito in questo mondo che era totalmente nuovo per me perché venendo da, dal Veneto... Di, essendo sinceri non avevo proprio idea di cosa fossero i comproro perché da noi non sono molto diffusi quindi mi sono affacciato in questo nuovo mondo e ho cominciato a lavorare e posso dire che adesso qualcosina di comproro conosco Cosa pensi del comproro visto dall'interno? Come dicevo, dei comproro prima non sapevo molto adesso che ci lavoro dentro eh, posso dire che noi siamo un tramite per le persone che possono permettersi magari di acquistare delle cose o di avere un supporto utilizzando i propri beni che già possiedono. Quindi noi facciamo semplicemente da tramite e riusciamo a monetizzare ciò che hanno a casa. Che tipo di clientela c'è al negozio? La clientela che abbiamo è molto varia, si passa dal 18enne fino alla persona anziana. E, situazioni varie, quindi persone che hanno bisogno di monetizzare il proprio oro perché devono fare nuovi acquisti e non vogliono andare a, a usare altri soldi o comunque persone che hanno bisogno di un supporto per cui cercano di averlo tramite i beni che già posseggono, e persone che magari semplicemente non vogliono più utilizzare quegli oggetti e vengono da noi per venderli perché non li vogliono più tenere a casa. Raccontaci un aneddoto al negozio. Allora, aneddoti ce ne sono vari perché il nostro negozio è un po' differente dagli altri noi non siamo semplicemente un negozio dove si entra, si fa tra virgolette una trattativa si fa una transazione e si esce il nostro negozio è un po' familiare stiamo in quartieri comunque popolari dove possiamo parlare con le persone e conosciamo le persone perché magari tornano o ci portano altri clienti gli aneddoti che ho avuto sono molto simpatici perché magari ci stanno le signore che rincontro andando a fare la spesa e forzatamente mi prendono e mi vogliono portare a offrire il caffè o mi presentano amiche loro perché gli dicono che lavoro nel campo dei compro oro e la situazione è un aneddoto che vi fa spiegare come lavoriamo è su un, una famiglia che è venuta ed è venuta in un momento in cui l'oro era basso, molto basso la valutazione dell'oro era molto bassa c'era stato un crollo e, però avevano molto oro in quella situazione lì loro si sono presentati e io sono stato molto sincero con loro perché ho detto gli ho chiesto se avevano esigenze di vendere quell'oro lì loro mi hanno detto di no che non avevano esigenze in quel momento lì che però volevano darlo via allora io gli ho consigliato di aspettare che li avrei magari ricontattati io e ehm, di poter vendere quell'oro a una valutazione più alta da quel momento lì eh, ogni volta che li rincontro mi, mi propongono di andare a cena e addirittura mi è stata fatta una proposta mezzo indecente: che sono so, la mia ragazza perché mi volevano proporre la figlia? Perché dicevo che non si parico qua e là, e volevano farmi conoscere la figlia. Quindi, diciamo che eh, con i clienti è questo è il modo in cui lavoriamo. Perché dovrebbero venire da te e non da qualcun altro? Allora, vengono soprattutto da noi per la trasparenza perché noi utilizziamo molto la trasparenza sia eh, fisicamente che online, perché online pubblichiamo articoli in cui spieghiamo proprio alla gente come presentarsi in un compro oro. Poi quando vengono da noi siamo eh, i primi a dargli informazioni su quel che hanno, su che tipo di oro, sulla valutazione che possono ottenere. E, mh, poi vengono da noi non solo per questo, non solo per il lato professionale, ma anche per il lato umano, perché siamo persone magari... Che riescono a capire chi abbiamo davanti e il modo in cui riusciamo a, a, a socializzare e riuscire a, a creare anche un rapporto, perché è una cosa molto importante, per poi magari fidelizzare il cliente. Fai un saluto? Ciao, vi saluto e spero che venite a trovarci. Da me mi trovate in via Casetta Mattei, 123, Roma.